Grazie Presidente, per ricordare che molto spesso quando parlavamo di debiti fuori bilancio e non c'è mai arrivata nel merito una risposta eh, dal consigliere Cavicchioli rispetto a quelli che appunto erano le, eh, prima dell'approvazione dei bilanci in cui si dichiarava debiti zero, faccio esempio nel 2016 ad aprile, quando gli eh, mettevamo agli atti documenti che attestavano che eh, svariati dirigenti e svariati assessori erano a conoscenza e dichiaravano debiti fuori bilancio, li abbiamo allegato ai bilanci che abbiamo votato e nel merito il consigliere Cavicchioli, così come gli altri, non hanno detto nulla. Quindi il fatto che adesso si sia una condizione necessaria il riconoscimento, ma lo sappiamo bene, ma il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, così come recita il reci del TUEL, va fatto nel momento in cui si viene a conoscenza dei debiti e se si è venuti a conoscenza dei debiti, che ne so, nel 2013, nel 2014 o nel 2015, non è che è un optional il fatto di riconoscerli poi successivamente quando ci sono stati interventi anche di normativi che hanno portato a far sì che fosse impossibile ormai scampare a quel riconoscimento e certo che quei debiti bisogna vederne la legittimità se c'è qualcuno responsabile dovrà pagare come pagano tutti i cittadini quando sbagliano dal momento che ci sono pagate persone pagate fior, fior di quattrini per fare quel lavoro di analisi e di riconoscimento a questo abbiamo sempre detto, nessuno qui ci ha risposto in merito al fatto che a tutt'oggi, malgrado proponessimo documenti che attestavano il fatto che di questi debiti si era a conoscenza almeno da quando siamo entrati noi nel 2014, almeno, poi non so se ci sono altri documenti di cui noi non disponiamo, ma chissà, magari ce ne sono pure e persone quindi che hanno votato consapevolmente, sapendo che quei debiti magari dovevano, li lasciamo alla giunta successiva, chissà magari non è la nostra e quindi se li beccano gli altri questi debiti e questo riconoscimento. Non mi sembra un discorso tanto responsabile, sarebbe stato responsabile se l'avesse riconosciuti nel momento in cui qualcuno ne era consapevole. Noi abbiamo fatto tutto quello che era necessario per fare, è troppo comodo riconoscerli nel momento in cui a un certo punto si tirano i remi, ci avete lasciato una città nel degrado e ancora ancora non è stata detto una parola sul fatto che quei debiti si sapevano, almeno da quando c'eravamo noi in Consiglio Comunale, siamo entrati nel 2014 e qualcuno ci derideva pure dicendo che non ci fossero, che ce li inventavamo e ci hanno anche invitato, andate in procura se pensate che ci sono i debiti di voi avete detto a cittadini eletti nelle istituzioni di andare in procura se pensavano che c'era qualcosa che non andava complimenti la siete proprio cercata